Yo io! Il capo 05, 41 mesi, del poi salutare il mio amico per Bafile. Ragazzi, porca di AZ! CRISTAGI!